Viene considerata come una donna avanzata Serve tanto coraggio in giappone se sei giapponese per fare qualcosa di diverso che non sia la normalità We are Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video con ericottero, ericottero. <ride> come sapete la settimana scorsa un paio di settimane fa abbiamo fatto il video di perché è un bello vivere in Giappone oggi abbiamo detto vabbè parliamo anche dei motivi per cui non consigliamo vivere in Giappone a determinate persone magari giusto? 5 motivi per cui non vivere in Giappone allora la prima tra tutte questo me lo dice sempre mia mamma cioè più che mia mamma me lo dicono sempre le amiche di mia mamma che oh, dicono non hai paura in Giappone con tutti i terremoti Io sì. anche qua in Italia ogni tanto per esempio se vedo mm -hmm. un arredamento sopra il letto sopra la testa io la prima cosa che Immagino se succede terremoto, immagino sempre questa cosa: anche uh. non so, mobili mm. se non sono fissi con. Sì, sì, perché in Giappone fissano tutta la televisione, sì. fissata tutto quello. Ma devo dire che in Italia eh, forse dipende molto dalle zone, perché ci sono delle zone mm. sismiche e delle zone che non sono sismiche, quindi le zone dove non ci sono i terremoti. Sì, però cioè, per esempio in Giappone ok, perché siccome succedono così spesso, allora gli edifici sono anti-sismici. Eh no? sì, sì, sì, sono super. Succedono meno, però se succede eh vuol dire sì. che sei spacciato Però comunque se succede un terremoto così grande in Giappone Anche i giapponesi a volte eh sì. si sono feriti, addirittura sì. le persone morte Quindi cioè già sentire questa scossa io trauma Perché sì. anch'io quando ero in Giappone ho avuto questa esperienza bruttissima eh sì. che era 5, come si chiamava? Livello 5 Si sì. E' mm -hmm. abbastanza forte Si sì. Quindi non mi piace più, Io, mi ehm. fa paura. Se vai magari due settimane in vacanza, ti può capitare di sentire una scossa. Anche di recente, è già stato a Kumamoto. Io sono stato a Kumamoto e avevo fatto vedere come ha distrutto mm. determinati edifici, anche molto storici e importanti. Mm. Che però devo dire, è una cosa che mi piace è come il Giappone li ricostruisce. Sì, cioè, è veramente sì, una sì. cosa incredibile. Sì. Però, sì, se hai paura del terremoto, se hai delle persone ansiose, perché comunque non è soltanto sì, il terremoto: il rumore è brutto. Sì. soprattutto tutti i telefoni ti avvisano Sì, sta anche per... quello vedi Tutti in stato d'allarme perché tutti i telefoni, tutti i giapponesi Sì, suoniranno. io ho avuto anche questa esperienza sì. Ero tipo in caffetteria mm -hmm. Improvvisamente tutti i cellulari degli altri improvvisamente dal pipì. Però non, non puoi fare niente No Prendi paura e basta In realtà io in Giappone avevo fatto delle simulazioni ah, di terremoto Ti sì, fanno vedere sì, sì, comunque che devi andare vicino alla parete sotto portante il Sotto il tavolo Però alla fine cioè Quando sei in quel momento non ti ricordi niente Almeno nel mio panico caso e Panico e basta Quindi non lo so Non è tanto il terremoto e basta È anche la paura del terremoto sì, sì. In Italia io sento quasi mai le scosse Almeno in Trentino non mi è quasi mai io. successo In Giappone mi sarà successo Boh, mese, ogni, ogni, mese, ogni, sì. ogni mese, mi succede Quindi capito, se avete paura dei terremoti, il Giappone non è il paese per voi, ecco No Due Pressione sociale mm. Non mi piace assolutamente Per esempio, una donna si deve sposare entro 30 anni sì. E se ti sposi, poi dopo due anni devi avere figlio, devi comprare una casa Ma perché? Cioè, tante mie amiche, veramente sì cercano di sposarsi prima possibile cioè, anche se non sei innamorata di nessuno cioè, come fai come fai a sposarti per forza? È brutto? Poi ogni persona, ognuno secondo me ha la sua vita diversa sì. Ma come fai? Tutte le donne devono sposarsi entro i 30 anni Cioè non eh, è sì. possibile C'è un periodo che le donne dai 25 ai 35 a razza ti devi sposare the Ecco, e se ti sposi <ride> prima dei 30, ok Dopo i 30 è sempre peggio Sì, cioè viene considerata come una donna avanzata ma tipo a Tokyo per esempio ci sono tante donne, anche sopra 30 anni, che vogliono ancora fare carriera carriera. carriera. Quindi sì, però c'è cioè, tutto il Giappone secondo me mediamente c'è questa cosa ancora Secondo me la pressione sociale in Giappone inizia già dall'università mm. Perché comunque tu puoi fare due scelte in Giappone O puoi fare una carriera artistica, diciamo, inventarti un lavoro te O se vuoi fare il lavoro del kaisha-in, entrare in una compagnia e fare il salaryman devi entrare in una buona università perché se non entri in una buona università è veramente difficile riuscire a avere un buon lavoro tra l'altro ci sono molti studenti infatti che vanno a scuola alle ore normali giusto dalla mattina alla sera e poi vanno ancora a scuola giù sì, che dopo scuola sì, vanno a scuola ancora dopo scuola per studiare sì. e magari se non riescono a passare bene questo esame per entrare allora. in Fanno, ripete, ripete l'ultimo anno o fa un anno dove studia e basta per passare questo esame no no no non, non mi piace almeno qua in Italia secondo me c'è ognuno più libero non c'è limite di età che devi fare questo È anche tipo tipo di lavoro sì. in Giappone tipo se hai un lavoro part time mm -hmm. oppure se hai il lavoro contratto tempo determinato o mm. indeterminato non so che so. hai sì, sì. visti diversi sì. però in, in Italia ho visto per esempio anche uno che fa solo lavoro part time comunque sì. lui dice che ah oggi io lavoro mm. Lavoro è sempre uguale. Invece in Giappone, ah, ah, qui ho un po' di baieto, ah, sì, hai visto un po'... Uh... Sì. ah, ah, è, è, è molto diverso è... se diventate lavoratori a tempo pieno, indeterminato, o se avete soltanto un lavoro part-time. Mm. Per i giapponesi il lavoro part-time è il lavoro che si fa quando magari si è all'università e si fa un lavoretto, diciamo. Mm. o casa inga. Eh, sì. sì. Numero 3, i giapponesi. Mm, non hanno ferie praticamente. Per esempio, mia sorella sì. e adesso si è sposata prima mm. di me. No. Si è sposata e adesso sta bene. Ma prima lavorava per una ditta mm -hmm. e lavorava sempre, sempre. E anche se legge, ti dice almeno devi prendere tipo, non so, un mese di sì, ferie sì. all'anno. Sì, sì. Però tu vai a lavorare lo stesso, non prendi le ferie, perché sì. anche questo c'è pressione da capo. E appena prendi tre giorni di seguito sì. di vacanze, tre giorni dico, tre. ti guardano sì. male, sì. ma tu prendi ben tre giorni. Sì, sì, sì. Cioè, e eh, non puoi chiedere, no. è difficile. Dipende molto dal lavoro e quello sì, che sì, fai, sì, però una... se il tuo datore di lavoro seguisse l'etica e la legge in Giappone, ci sono i giorni di festa e kyujitsu mm. in cui tutti devono stare a casa, giusto? In Giappone? Eh, beh, tipo, tipo <ride> che ne so, il giorno dell'imperatore? Mm, però comunque lavorano lo stesso secondo me. Ah sì? Tipo, combini sono aperti sempre. Però se fai un lavoro che ne so, un lavoro. Ah, dello stato tipo. Kaisha. Ma si. Sì. Deve... sì, però dico che non puoi prendere di seguito. Sì, sì, sì, sì. Se è difficile se prendere vuoi... una settimana. Di esatto, via. infatti, cioè, se vuoi andare in vacanza, è veramente difficile no, il no, no. Per esempio, noi in Italia abbiamo un mese di ferie. Allora, non so adesso di preciso quant'è, però possiamo farci una vacanza lunga. In Giappone un giapponese se fa il kaisa-in, quindi lavora per un'azienda, se ecc. 6 giorni sono tantissimi per Penso che se lo metti insieme a un'altra vacanza, il massimo che puoi fare penso che siano 10 giorni, mm. no? Mm. Perché c'è cioè, il mio miglior amico giapponese, lui ogni tanto mi viene a trovare, ogni tanto facciamo le vacanze insieme, siamo mm. andati a Puke dalle Hawaii, massimo 10 giorni. Se, mm. se mettevi insieme il weekend, magari la Golden Week, però devi programmarlo prima sì. e soprattutto se fai una cosa così sappi che i periodo sarà estremamente costoso perché comunque tutti andranno in vacanza nello stesso periodo se capita un weekend e poi una festa nazionale mm. poi magari si prendono altri giorni per fare il ponte mm. quarto come lo diciamo questo? sono tutti uguali? Sì, <ride> cioè non è che sono tutti uguali, però diciamo in Giappone bisogna cioè... essere conformi alla norma, diciamo. Sì, mi vergogno se sono troppo diversa dagli altri, quindi voglio seguire standard. Non dico fashion, fashion che okay, è abbastanza sì, libero, sì, sì. però anche come status, come si dice status? C'è tanto sì. in università, a studiare, a lavorare E poi, per esempio, io sono un po' di più E' un po' di più E diciamo che serve tanto coraggio in Giappone, se sei giapponese Per fare qualcosa di diverso che non sia la normalità Perché non sai mai come sei visto Magari gli altri ti dicono sai che tipo Sebastiano è andato in Cina, in Giappone Non sai che è andato in Italia a studiare canto lirico Cioè una cosa Strana per magari la maggior parte dei giapponesi, mm. non sei così libero. Sei libero, però devi avere il coraggio sì. di farlo perché in Italia, per esempio, se uno fa una cosa un po' particolare, ci sta, può esprimere di più quello che sente dentro e può vivere la sua vita, diciamo, mm. un pochino più libera. Mentre in Giappone, comunque, puoi farlo, però hai bisogno di molto più coraggio perché. Lo standard, quello che tu sei portato a fare come giapponese nella tua vita è vai a scuola, fai gli elementari, fai le medie, mm. fai i superiori fai bene l'esame, entri in una buona università sì. inizi a lavorare in una compagnia ti Ma, sposi, sì. hai bambini e poi hai fatto tutto mm. e poi vai a Chiavacura Eriko's Bob! <ride> no! <ride> Ma anch'io forse ancora sono un po' così automaticamente penso se faccio questo come sarò vista dagli altri mm -hmm. è brutto, cioè se vuoi fare fallo invece devo pensare prima se faccio questo i miei genitori cosa penseranno i miei amici cosa sì. penseranno mm -hmm. quindi prima devo pensare questo poi alla fine però se voglio fare tantissimo allora decido di fare lo stesso chi se ne frega eh si sì, esatto però c'è anche piccole cose per esempio ho visto un video su youtube non mi ricordo che video era ma gli stranieri che facevano uno scherzo alle ragazze giapponesi mm. però se faceva questo scherzo a una ragazza singola allora lei prende ma che cos'è questo ragazzo e non ride neanche cioè proprio scappa okay. invece se fa questo scherzo questi stranieri a un gruppo delle ragazze allora loro in realtà sono molto simpatiche Si ridono insieme mm -hmm. in, Alla fine sono diventati tutti amici Quindi se io sono da sola Non ho coraggio di Beh, Anche sì, se sì. mi fa ridere O anche se non so Anche io voglio ridere ma non ho coraggio di ridere sì, da sì, sola sì, Invece se sono con gli altri Allora anzi Diventiamo molto simpatici Anche noi facciamo scherzi non so. sì, Quindi sì, sì, sì, sì. sempre Singolarmente non eh, ho no. coraggio di fare cose strane i genitori crescono i loro figli dicendo ai loro bambini che ne so se in un ristorante magari fanno rumore ti stanno guardando tutti <ride> e anche tutto il Giappone è pieno di questi cartelli con due occhi ok arrabbi che ti dico ti stanno guardando tutti spesso i giapponesi quando non fanno qualcosa magari che ne so non buttano le carte per terra si sì, è vero che lo fanno per il rispetto ma allo stesso tempo lo fanno anche perché mirare tarasuka sì: se qualcuno ti vedesse buttare una carta per terra Sarebbe molto imbarazzante, cioè ti vergogni, dici ma che figuraccia, capito? Quindi lo fanno un po' per rispetto per gli altri, un po' anche perché hanno paura di essere visti, mm. diciamo così. Mm. E questa pressione, questa paura che mm. portano i giapponesi poi si riflette nella loro individualità sì, se vuoi. Sì. Quindi è più difficile magari diventare quello che vorresti. Quinto! Le tasse scolastiche sono molto molto costose, alte in Giappone. Per esempio conosco un ragazzo italiano che è sposato con una moglie giapponese, adesso vivono in Giappone mm -hmm. e hanno avuto anche eh, una figlia. Ah, che bello. Sì, è bello, però adesso lui vorrebbe tornare in Italia perché in Giappone costa tantissimo per mantenere figlio. Sì. Università dello Stato, quindi non privata. Mm -hmm. で、50万。50万 もうん、25万 万後期で 25万。だ1年 50万。 costa quindi sui 4.500 euro all'anno l'università pubblica però dovete capire che l'università pubblica, ho capito, se entri magari nella migliore università di Tokyo, che è pubblica, la Todai, fantastico però se entri in un'università che non è buona, non ti conviene, cioè preferisci andare in una privata, tipo la Waseda o queste qua, no? che è? Eh, ma ho detto, se non riesci a entrare in un'università pubblica, non è che tutte siano buone, ci sono anche università private che sono più buone però... però per esempio non lo so c'è un'università che cos'è la Keio mm. la Keio è questa università molto prestigiosa che però se tu fai entrare i bambini dall'asilo pagando non oso immaginare almeno 10-20 mila euro l'anno fino alla fine delle superiori a studiare alla Keio probabilmente è più facile entrare alla Keio è vero sta cosa o è illegale? no è vero è vero quindi praticamente magari dei genitori scelgono di spendere dei soldi per il futuro dei loro bambini, quindi investono mandando i bambini direttamente a studiare dal primo anno di asilo fino all'ultimo di superiori in questa scuola privata che è la KO, che così poi possono entrare alla Keio all'università. <ride> però costa tantissimo, però se sei ricco magari te lo fai fare. Mamma! Ma ah, secondo te, visto che hai vissuto in Giappone, cosa mh. che non ti è piaciuto? Ma devo dire che ci cioè, ho vissuto così tanto continuo ad andare così spesso, ovviamente, cioè beh, il Giappone piace molto per tanti motivi, quindi se c'è una cosa che non mi piace, forse a volte alcune regole che erano un pochino troppo severe, Rigide. sì, mi è andato un po' fastidio e soprattutto... Vi, visto sto Mmm no, questo allora. devo dire che rispetto a come siamo, perché adesso sto venendo con a caso che ha finalmente ricevuto il permesso di soggiorno! Eh. Siamo andati in questura la scorsa ah, settimana, un disastro. Avrei visto la domanda in Italia è più difficile che in Giappone, sicuro? Proprio. Non sono molto flessibili, cioè poi adesso che sono abituato alle loro procedure preferisco decisamente come è fatto in Giappone, perché qua invece faccio delle cose e poi non so se è giusto o sbagliato, per esempio non lo so, c'è scritto che è arrivato il permesso di soggiorno, vai ti presenti e dice ah no i permessi li facciamo solo nel pomeriggio, E io come faccio a saperlo? Cioè Quindi sono venuto apposta qui per sentirmi dire che lo fate solo nel pomeriggio. No. Forse una cosa che non mi è piaciuta del Giappone è il fatto che, eh, cioè, non mi è mai stato un problema integrarmi come straniero, diciamo, eh, ho sempre avuto tanti amici, eccetera, però forse sul lavoro e spesso, eh, magari non lo so, lavorando nell'intrattenimento e alcune agenzie, perché le agenzie comunque sono molto vecchie, almeno quelle grosse, sono mm. molto old fashion, diciamo, quindi non hanno capito che cosa potesse offrire a loro. Sono troppo all'antica, diciamo, mentre magari, che ne so, il mondo dell'intrattenimento in Corea è molto più avanti per certi punti di vista I giapponesi sono al 99% giapponesi, cioè, quindi è più facile accogliere magari uno che sono abituati È meno rischioso, è come, non lo so, se devi fare un investimento Cioè, magari, non lo so, un'azienda che tu conosci alla perfezione e hai sempre visto questa azienda per vent'anni che hai vissuto lì E puoi investire in questa azienda, oppure c'è un'altra azienda che però è straniera non conosci e non sai nulla magari sulla carta, ha le stesse credenziali, però ti fidi di più di questa, capito? Quindi mm. questo è stato un po' uno scoglio che ho un po' incontrato mm. nel lavorare in Giappone. Poi l'ultima cosa, se non hai intenzione di imparare il giapponese, non scomodarti ad andare a vivere in Giappone perché mm. è inutile. Mm. Fai fatica e basta. Mm. Queste erano un po' le cose che uno deve tenersi a mente se vuole vivere in Giappone. Sì, mm. sì. Mm. Che <ride> cosa <E poi> adesso? <ride> oh il paesabetta ne? Uh. Vabbè ragazzi se vi è piaciuto questo video Lasciate un bel mi piace E noi ci vediamo la prossima volta Ciao! Matale. Matale. <ride>